Ben ritrovati pinguini in questa miniserie di 7 linguaggi in sette giorni oggi riprendiamo con un altro linguaggio che ha nel suo nome la lettera C ovvero C Sharp è l'unico di casa Microsoft che vedremo perché per chi non lo sapesse C Sharp fa parte della collezione di linguaggi di programmazione Microsoft.net e come Java è un po' di quei linguaggi nella terra di mezzo perché sì, se da una parte viene compilato Dall'altra parte c'è una sorta di runtime simile alla Java Virtual Machine nel suo funzionamento. Il risultato della compilazione di C Sharp viene fatto in quello che si chiama Common Language Runtime. Quindi ecco perché ogni volta che installiamo qualunque programma che utilizza questo o altri linguaggi di programmazione che compilano nella Common Language Runtime ci vedono sempre di installare Robin e render Visual Studio. Per questo motivo. Ma prima di cominciare Iniziamo dal nome C Sharp. C Sharp prende nome dalla nota musicale. E quale nota musicale? Non so se voi lo sapete, nei paesi anglosassoni le note musicali non vengono dette Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, sì, ovviamente, ma si utilizzano delle lettere che vanno da A ad F. A è l'A, B, Si e la C è il Do. Quindi la nota musicale C Sharp è il Do diesis. Allora di C Sharp esistono diverse implementazioni, c'è quella ufficiale di Microsoft.net. Ma c'è anche quella di Visual C Sharp, non so se è ancora in uso. C'è anche l'implementazione open source di Mono che viene utilizzato da, diciamo, tutti quelli che vogliono programmare in C Sharp su Linux. Io non sono un esperto di C Sharp. L'ho utilizzato con questa volta per fare questo video tre volte. E voi potete dire com'è possibile che tu ci spieghi C Sharp e tu stesso non lo hai mai utilizzato, o meglio l'hai utilizzato tre volte che volendo dire non l'avrei mai utilizzato. Bene, vi racconto questo aneddoto per spiegare come io, nonostante che non sia un esperto, possa comunque spiegarvelo. Anni fa io facevo ripetizioni private. In particolare facevo ripetizioni private a questo ragazzo, ovviamente venivo pagato, che doveva fare un programma in c shop per un corso universitario. E io l'avevo visto in passato c shop solamente per giocarci un po', ma nulla di serio, quindi io non sapevo quasi nulla. E lui che aveva fatto il corso universitario invece, in teoria, doveva sapere molte cose. Lui non sapeva, manco doveva metterci le mani. Allora... Poiché C Sharp importa molto della sintassi Java e C. Quindi tutto quello che io già so di programmazione già lo posso mettere in pratica. Magari non so le minuzie del linguaggio, ma poco importava in quel caso. E tutto quello che mi serve extra comunque me lo da cercare online. E l'extra che mi serviva era come si utilizzava una certa API piuttosto che un'altra. Io l'ho fatto! Lui non sapeva manco dove metterci le mani. E quella per me era stata la seconda volta che avevo visto C Sharp. La terza volta è questa. Prima di cominciare con la nostra lezione vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video di questa serie. E inoltre, se volete seguitemi su Instagram. E quindi, bande le ciance, iniziamo con la nostra lezione. La prima cosa che farò è quella di vedere cosa C Sharp in comune sia con Java con C ⁇ e poi vi dirò cose in particolare ha preso di C ⁇ e cose in particolare ha preso di Java. Allora sicuramente ha preso da entrambi la sintassi anche se come vedremo la sintassi è leggermente più vicina a quella di Java e poi ovviamente C sharp include altre robe sintattiche che non sono presenti in entrambi. Da entrambi prende la gestione dell'eccezione e l'uso dei generics o templates. Le cose che C-Sharp ha preso particolarmente da C++ sono sicuramente le direttive del preprocessore. Ora, le direttive del preprocessore non sono esattamente quelle di C++, non abbiamo include, però possiamo fare delle direttive del preprocessore che sono per fare la compilazione condizionata. Utilizzando delle direttive del preprocessore tipo if ed else, noi possiamo controllare se alcune define esistono e quindi noi possiamo dire se questa define esiste compila questa funzione, o compila questa riga o compila questa cosa altrimenti ne compila un'altra l'utilizzo che si fa molto spesso di questa cosa è per esempio quando noi compiliamo il codice per esempio di C++ in Linux i compilatori mettono di default una define per dire che quello è Linux altrimenti se compiliamo un Windows mettono un'altra define per dire che stanno compilando su Windows e questo permette ai programmatori di includere determinate librerie su un sistema piuttosto che un altro e la stessa cosa la possiamo fare anche in C Sharp quindi la compilazione condizionale C Sharp la prende sia da C che da C++ e questa è una cosa secondo me bellissima, io amo la compilazione condizionale C Sharp ha preso la parola chiave virtual da C++, quindi abbiamo totale controllo su Static e Dynamic Dispatch, se non sapete cos'è lo Static e Dynamic Dispatch, c'è sempre questo video che vi aspetta. A differenza di Java, C Sharp permette di utilizzare i puntatori, ma non sempre, anche C Sharp si pone l'obiettivo di eliminare l'uso dei puntatori, o meglio ci sono i puntatori, ma sono mascherati al programmatore, sono solamente interni. Tuttavia, se un programmatore è così, per come dire? esigente, può utilizzare i puntatori definendo un blocco di istruzione chiamato unsafe. C-Shop poi dice, vuoi i puntatori? Lo sappiamo che hanno dei problemi e io ti faccio sentire in colpa per questa cosa perché il blocco di istruzione lo chiamo unsafe, la sintesi è sempre uguale c'è lo star operator, ovvero vale l'asterisco, fa tutto quello che vuoi, stile C++ In C-Shop abbiamo anche l'estruct, e abbiamo una caratteristica del linguaggio che c'è anche in C++, che io non vi ho spiegato apposta, perché non avevo tempo, quella che si chiama Operator Overloading. Ma di questa cosa ne approfondisco dopo. Cosa ha preso da Java? Da Java ha preso alcune cose della sintassi. Per esempio, se noi vogliamo un metodo che sia pubblico o privato, si usa la sintassi di Java e non quella di C++. Ricordiamoci che C++ per metodo, proprietà pubbliche e private bisognava mettere una sorta di etichetta nel codice e si facevano dei gruppi invece in Java ogni proprietà o metodo doveva specificare il modificatore di accesso e la stessa cosa è in C Sharp ha la stessa gestione degli array quindi in C Sharp non possiamo sporare gli array tuttavia vi ricordate quando in Java vi dicevo un'altra differenza sta negli array intanto la sintassi per dichiarare un array è leggermente diversa in C o C++ facciamo questa cosa come vedete a schermo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 Questa cosa la dico perché poi ce la ritroviamo in C-Sharp. Bene, C-Sharp no, C-Sharp è rigido. Le parentesi quadrate vanno messe quindi dopo il tipo e prima l'identificatore. No, mai dopo, perché C-Sharp si incazza. Ha un sistema di garbage collector, utilizza solamente ereditarietà singola, ha questa cosa del linguaggio intermedio che in C-Sharp si chiama Common Language Runtime e per questa cosa come Java ha l'obiettivo di essere cross-platform. Le uniche due differenze che c'è fra C Sharp e C++ in Java, che io porto eh, nel contesto di questo mini corso sono due. Il main. In maniera analoga a Java, C Sharp deve avere un metodo statico che si chiama main, con la differenza che main si scrive con la M maiuscola. Perché? Non lo so. Forse perché Microsoft si deve comunque distinguere dagli altri. Poi, un'altra differenza sostanziale sono i gear SR. Questa è una caratteristica del linguaggio che a me piace moltissimo, che non c'è né in Java. E in C++ non sono sicuro a mille per mille, da quel capito non c'è, però se mi sbaglio fatemi sapere nei commenti. Ora vi spiego prima il contesto e poi come si usano. In virtù dell'incapsulamento vi avevo detto che proprietà di solito è meglio mettere protette o addirittura private e utilizzare dei metodi che sono dei metodi normalissimi, l'unica cosa che per convenzione hanno le prime tre lettere set o get, ma guarda è solamente una convenzione, si possono chiamare tranquillamente Pippa e Paperino Precede in lettura con un getter e in scrittura con un setter è vero che la maggior parte dei casi questi metodi sono tipo un'assegnazione nel caso di un setter o di un return nel caso di un getter però nel per esempio nel caso in cui non abbiamo una classe, per esempio esame universitario e dobbiamo impostare il voto, noi vogliamo che il voto passato nella, come parametro di un setter sia fra 0 e 30 non vogliamo che sia 35 o meno 18 quindi è vero che se da una parte possiamo risolvere il problema dei numeri negativi imponendo che venga passato un intero senza segno quindi una zain int, ma dall'altra parte non possiamo con lo stesso trucco controllare se stiamo accedendo i 30 e lì si deve fare con una sorta di if. e nel caso è che il controllo fallisca possiamo per esempio lanciare un'eccezione per esempio quindi i motivi principali per cui a noi servono dei setter e getter sono sostanzialmente due. Il primo perché possiamo anche averne uno e non l'altro, se vogliamo una proprietà in sola lettura, possiamo impostare un getter e non ci abbiamo mai un setter, come ho fatto io per la proprietà score nella nostra classe frame. E l'altro motivo è che in alcuni casi noi vogliamo controllare quello che viene passato per non avere monnezza all'interno del nostro oggetto. Se noi avessimo tutte le proprietà pubbliche, noi possiamo utilizzare quelle proprietà come se fossero delle variabili normali. Cioè possiamo assegnarle con questa sintassi e possiamo utilizzarle in questa maniera in un'espressione. Però questo non ci permette di avere alcun controllo, perché se io disse assegnare 61 come voto universitario, questa cosa non ci permette questo controllo. Possiamo unire le due cose, ovvero il controllo che ci hanno in mezzo di setTrigger con la sintassi di un'assegnazione in C-Sharp si può fare ma anche in altri linguaggi di programmazione, tipo Python praticamente quello che si fa è il seguente si usa questa sintassi e poi all'interno del blocco si usano le parole chiavi set e get set è il metodo setter get è il metodo getter e questo ci permette di utilizzare questo identificatore come se fosse una proprietà in realtà una proprietà fittizia perché il compilatore quando noi ci riferiamo a quella proprietà, in realtà sa che deve andare a chiamare i relativi metodi set e getter in base a quello che serve. E questa idea è una figata pazzesca, perché noi possiamo, dal punto di vista logico, rimuovere l'esigenza di andare a chiamare un metodo set e getter e fare finta che quella sia una proprietà. Lo sappiamo che quella non è una proprietà, però noi la possiamo utilizzare come tale e questa aggiunge del zucchero sintattico alla sintassi del linguaggio che a me mi piace da morire. Ovviamente C Sharp ha dei tipi primitivi, qui a schermo vedete i tipi di dato primitivi e come in Java la dimensione di questi tipi primitivi hanno la certezza di essere uguali in tutte le macchine, in tutte le architetture anche se C Sharp ha poi un'altra serie di tipi che sono quelle che vengono definiti machine dependent, cioè quindi un po' come quelli di C++ Dall'altro canto, la cosa che abbiamo detto, anche C++ ha dei tipi derivati a quelle primitive, che hanno la certezza di essere uguali in tutte le architetture. Un'altra cosa di cui vi vorrei parlare è il For-each loop. Se Sharp lo chiama foreach, C++ e Java lo chiamano semplicemente for, ma utilizzano sintassi diverse rispetto al classico for. Però il concetto che sta alla base di un foreach loop è la stessa cosa in tutti i linguaggi che lo implementano, incluso Python. L'utilizzo che si fa il 99% delle volte di un ciclo for è quello di andare da 0 fino a n-1. Però molte delle volte noi dobbiamo iterare magari un array o magari un oggetto che ne contiene altri, tipo l'oggetto vector che ho utilizzato in C++. Ora, gli array o gli oggetti che contengono un'altra serie di oggetti, incluse le stringhe, vengono a collezioni. E se noi vogliamo iterare per ogni elemento della collezione, cosa vi ho fatto vedere? Che è, si fa un ciclo for da 0 fino a n-1 dove n è il numero degli elementi della collezione, quindi di un array, di una stringa, quello che sta per essere, e poi prendiamo iesimo elemento. Con il ciclo for each, questa cosa non serve più, perché noi possiamo dire for each questa variabile in questa collezione, qualunque collezione sia, e automaticamente il compilatore quello che farà è per ogni iterazione assegnerà un elemento diverso in particolare l'elemento successivo a quello della collezione fino a scorrere tutti ora una caratteristica fondamentale di C Sharp e di C++ ma Java non ce l'ha a me sta cosa mi fa incazzare come una scimmia proprio mi fa arrabbiare è che C++ e C Sharp implementano l'operator overloading cos'è l'operator overloading? Vi ricordate quando vi dicevo che in Java alcune classi sono di serie A e altre di, di serie B? Noi possiamo prendere oggetti di integer e float e fare la somma. La stessa cosa, per esempio, in Java l'operatore di somma con le stringhe effettua la concatenazione di due stringhe. Quindi la domanda che uno si può fare è come facciamo in Java, ovviamente mi sto sempre partendo di Java, a definire la somma di oggetti che definiamo noi. Supponiamo che facciamo l'oggetto per, che ne so, per sommare i metri quadri di una casa. Abbiamo in qualche modo un oggetto che apprende la planimetria della casa e quindi noi vogliamo sommare le due planimetrie, perché le dobbiamo unire in non si può fare. Cioè non possiamo prendere due oggetti e fare la somma utilizzando l'operatore più. Dobbiamo implementare un metodo che si chiama add, somma, chiamatelo come volete, che fa questa cosa. Però non possiamo utilizzare il simbolo più che dal punto di vista sintattico è figo però Java ce l'ha per le classi wrapper, ce l'ha per le stringhe e quindi c'è questa disuguaglianza che io odio in Java Cosa ci offre C Sharp? Ce l'offre anche C++ e poi come vedremo anche Python. L'operator overloading L'operator overloading permette di definire un metodo che ha come nome la parola chiave operator seguito dall'operatore che dobbiamo implementare in ogni classe che noi creiamo possiamo definire come la somma se può fare come si fa la somma di due oggetti che noi possiamo chiamare come le vogliamo noi. Questo permette di avere classi create dal programmatore che hanno le stesse caratteristiche del linguaggio. E quindi noi possiamo non solo definire l'operatore più o meno stellina e diviso, ma possiamo definire tutti gli operatori, o la maggior parte degli operatori, che ci stanno sia in C Sharp che in C++. E questa cosa ci permette di introdurre gli indexers. Vi dicevo che gli array, le stringhe o i vettori della classe vector sono delle collezioni. E se noi vogliamo creare una nostra collezione? Di fatto è quello che ho fatto io, nella classe Game. Si, sì, è implementata come un array, perché c'è una proprietà che è un array di frame, ma alla fine Game è una collezione. Visto che noi vediamo il Game come una collezione, possiamo utilizzare l'operatore parenzi quadrato che è quello di accedere a ogni elemento di un array? In C++ e in C Sharp si può fare. In java no, perché c'è la, la, la democratura là. C'è un altro operator overloading però ha una sintassia leggermente diversa che si chiama indexer che praticamente ci permette di utilizzare le istanze di un oggetto come se fosse un array cioè utilizzando le parentesi quadrate. L'equivalente le del gear a questa sintassi, l'equivalente le del setter a questa altra sintassi ovviamente il primo argomento è l'indice dell'elemento che vogliamo prendere e nel caso di un setter il primo è sempre l'indice il secondo è l'oggetto che dobbiamo mettere all'interno della nostra collezione e questa cosa la uso nel codice e poi vi faccio vedere dove un'altra cosa che ha C Sharp in realtà ce l'ha anche da poco C++ e anche Java perché ovviamente anche loro le hanno implementate anche se secondo me le hanno implementate un po' a culo sono le Lambda Expression le Lambda Expression sono quello che in alcuni linguaggi si chiamano Lambda Expression in altri linguaggi si chiamano Funzioni Anonime sono praticamente delle funzioni che non hanno nome e che in C Sharp si fanno con questa sintassi. Io preferisco utilizzare il nome lambda perché viene dal lambda calcolo e se vi siete persi i miei video sul lambda calcolo, andate a recuperare. Male. Di solito serve per fare quelle funzioni, diciamo, di una sola riga che in C le ho fatte mediante delle macro. È vero che in C++ potevo utilizzare delle lambda expression A, non so come si fa, B, anche sapevo come si facesse perché comunque potevo andare a vedere, Sarebbe stata troppa carne a fuoco e devo parlare di altro. Benissimo, Pinguini! Io la mia overview l'ho finita. Questa è la presentazione del linguaggio. Ovviamente molte delle cose le ho già dette nel mio video precedenti e quindi andiamo a vedere come è fatto il codice. Andiamo al computer. Perfetto, Pinguini! Dunque, qui abbiamo la classe Bowling e la stessa cosa fa C Sharp come lo fa Java, ovvero io ho messo ogni classe in un file.cs separato. Il codice non è molto diverso di quello che c'è in Java, semplicemente l'ho riadattato per C-Sharp. Come vi dicevo, main deve essere scritto con la M maiuscolo. Come ho scritto qua, Degustibus. Qui c'è la mia partita, che adesso andremo a cambiare, ora capirete perché. Qui c'è Valerio, eccetera, eccetera, eccetera. Print Game, solita storia. Ora, cerchiamo di capire bene come utilizzare questi parametri da linea di comando, perché, diciamo, la partita finora l'abbiamo messa nel codice del programma è sempre assurdo che l'utente non possa in qualche modo passare questa partita perfetto quindi vogliamo che la partita sia passata esternamente al programma non che sia dentro il programma compilato allora, quello che possiamo fare è la seguente cosa, commentiamo questo e gli diciamo di prendere Args di 0 Proviamo ad eseguire, vediamo cosa succede. Ovviamente qui sc dovrebbe scoppiare tutto e infatti qui c'è scritto input string was not in correct format, c'è un. Uh, il palatrack. È successo. Come facciamo a passare un argomento a un programma da linea di comando? Se noi eseguissimo questo programma a terminale è molto semplice, basta mettere dopo il nome del programma quello che noi vogliamo passare, che in questo caso è questa stringa. Poiché okay, qui siamo su Visual Studio Code dobbiamo fare un paio di robe Ogni progetto di Visual Studio Code avrà questi file JSON che lui crea madonna quando sono complicate alcune volte Bisogna andare sul launch.json che lui ci ha creato e praticamente qui ho messo una cosa di prova prima di iniziare il video Test Dovremmo passare questa, cioè questo sarà il nostro primo argomento da linea di comando E a questo punto dovrebbe funzionare e Infatti funziona Noi stiamo dicendo che stiamo prendendo la partita adesso Dalla linea di comando Quindi possiamo modificarla senza ricompilare il programma Però forse è meglio fare alcune considerazioni Giusto? Che noi possiamo fare questa cosa If args.length è uguale, uguale a 1 Deve essere esattamente uguale a 1 anzi no, facciamo maggiore o uguale di 1 else console.writeLine devi passare una partita da linea di comando eseguiamo perfetto, la partita c'è ovviamente cosa succede se io tolgo questo? Infatti qua mi dice scusate se lo vedete così piccolo, vediamo se riesco a ingrandire anche la console. A few moments later. Devi passare una partita da riga di comando, tutto quello che c'è sopra in giallo sono tutte cagate di.net. Perfetto. Quindi adesso noi passiamo la partita di nuovo da riga di comando. Oops. E quindi dovrebbe funzionare. Perfetto, qui c'è la nostra partita come sempre. Vediamo questo. Dunque, non so se nel primo video introduttivo a questo speciale di Code Academy l'avevo detto, questa era il mio punteggio migliore che avessi mai fatto in vita mia, fatto quest'estate. Se mi seguite su Instagram sapete che giusto ieri una partita di torneo ho battuto il mio record personale. Andiamo a vedere che partita ho fatto. Devo andare a vedere la foto che ho scattato ieri ai miei punteggi. Vediamo a vedere se il mio programma funziona. Oppure c'è qualche bug Io l'ho provato con altre partite Però vediamo che succede Quindi ho fatto 8 e 1 Quindi un frame aperto 9 buca, un altro frame aperto Strike, strike 7, 2 Strike Buca e chiusura Uno strike mancato Strike, strike, strike Quindi ho fatto un tacchino e 9. Quindi vediamo se i punteggi sono corretti Dovrebbe essere 191 Funziona tantissimo 191 I primi due tiri stava andando male Poi ho fatto due strike qua Se non avessi fatto una buca Avessi preso tutti e tre i berilli Forse avrei fatto 200 Avrò avuto ragione Vediamo in un universo parallelo se avessi messo qua una chiusura, se avessi fatto 200... 203 avrei fatto se avrei preso quei... tutti quei birilli! no! Vabbè, proseguiamo con il nostro corso. È inutile <ride> piangere sul latte versato con le mie partite di bowling. Diciamo sulla classe bowling non c'è, diciamo, nulla da... Commentare. è il nostro punto d'ingresso l'abbiamo sistemato con la riga di comando questa cosa, la riga di comando, la possiamo fare in tutti i linguaggi con l'unica differenza che è C e C++ mettono nel primo argomento da linea di comando il nome del programma stesso quindi quando noi passiamo il nostro primo argomento si troverà nella posizione 1 vediamoci che è zero based invece C sharp e anche Java non metto il nome del programma stesso inizio da zero, col primo parametro passato dalla linea di comando. Per C++ è il motivo che anche il nome del programma stesso fa parte della riga di comando. Benissimo, andiamo adesso a vedere la classe Frame. Allora, la classe Frame, diciamo, non ha tante robe diverse rispetto a quello che abbiamo visto in Java, però ci sono delle differenze. E andiamo a vedere. Differenza numero uno, che è quando noi abbiamo un overloading di un costruttore e proviamo a chiamare il costruttore con una firma diversa a quella della superclasse si usa una sintassi molto simile a quella di C++ che di fatto ha più senso rispetto a quella di java perché se vi ricordate in java questa istruzione sarebbe dovuto essere la prima all'interno del metodo. quindi se tu mi devi forzare in un linguaggio a averla come prima istruzione fammela mettere in in un posto speciale, e infatti C++ e C Sharp utilizzano questa sintassi con i due punti. Ecco, questo è quello che si chiama indexer. C Sharp lo tratta come un caso particolare di un operator overloading, e funziona in questa maniera. Praticamente, alla fin fine viene implementato come un metodo, il tipo di ritorno Vis ci deve stare, e anziché delle parentesi tonde, devo mettere le parentesi quadrate, per fargli capire che questo non è un metodo, diciamo, qualunque, è un metodo particolare. E praticamente qua gli dico che io accetto come parametro un intero idx, che sta per index. Se vi ricordate, sia in Java che in C++, ho fatto un metodo getRoll, perché frame può avere due o tre elementi, se vi ricordate, giusto? Qualcuno mi può dire in C ⁇ potete fare anche l'indexer? Sì, lo potevo fare, ma avevo tanta roba di cui parlare, quindi ve lo lascio a voi come esercizio. Ovviamente la sintassi è diversa. Essendo questo un metodo speciale che poi alla fine è sempre un setter e getter, infatti qui definisco get e set. Quindi quando io utilizzo l'oggetto come se fosse un array a cui devo, da cui sto leggendo dei valori, Devo implementare get, se, ovviamente se io lo voglio mettere, lo posso fare anche in sola lettura. E qui dico semplicemente return this.rolls della posizione di X. Invece in set abbiamo this.rolls di dx e gli mettiamo value. Ho visto in alcuni esempi che possiamo avere come indice del nostro indexer anche delle stringhe. E poi questa cosa non ce la ritroviamo nei dizionari di Python. Set ha sempre un diciamo, parametro implicito value che è il valore che viene passato durante l'assegnazione quindi in questa maniera noi abbiamo definito un index con la stessa sintassi possiamo definire quelle proprietà che hanno del getter e setter vi ricordate come vi dicevo poco fa e quindi qua sto creando una proprietà per score ecco io qua ho anche messo questa proprietà, frame number, con i gear e sto utilizzando questa sintassi e infatti il set è private è in sola lettura perché sto utilizzando questa sintassi invece che questa? Cioè qui ho aperto le parentesi graph come se fosse un normale metodo, Beh, in realtà anche questo è come se fosse un normale metodo, lo sto implementando a mo' di lambda expression. Vi ricordo quando vi ho parlato di lambda expression, secondo te perché ve lo parlate? Perché poi vi avrei portato un esempio nel codice. Vabbè, qui abbiamo isStrike, isSpare, queste le sappiamo. La parola chiave è virtual, dynamic dispatch per le classi che la estendono. Perfetto, lo dovete sapere, già questo, quindi andiamo avanti. Anche C Sharp ha il metodo speciale toString. E quando noi facciamo l'override di un metodo, perché toString appartiene alla classe Object, e mi sono dimenticato di dirvi che anche in C sharp tutte le classi alla fin fine estendono una classe object come in Java. Però in C sharp quando noi facciamo l'override lo dobbiamo specificare. In realtà c'è anche in C ⁇ che lo dovremmo specificare. In C ⁇ è del tutto facoltativo e C sharp invece vuole che tu glielo metta. Perfetto, qui abbiamo un printroll che ha la stessa struttura e codice di quella in Java. Con l'unica eccezione che, anziché qua in Java, se vi qui ho messo appunto get roll, qui sto utilizzando this a modi indexer. Che figata questi indexer, vedete come li possiamo utilizzare? Perché qua non devo fare più getRoll, perché questa sintassi qua in automatico mi va a chiamare, guardate che figata, questo. Io utilizzo l'oggetto a modi array. Ora con questa sintassi però non lo posso utilizzare all'interno di un, un loop for each, perché bisogna implementare un iteratore che in Java, C Sharp e anche C++ è leggermente macchinoso. LastFrame è quella classe che identifica l'ultimo frame. E qua stiamo estendendo e come vedete l'estensione si fa esattamente come in C++ dal punto di vista di sintassi. Ma ricordiamoci che C Sharp non implementa l'ereditarietà multipla. Beh, la frame diciamo ha poco di cui dobbiamo commentare, eh, l'unica cosa è che per esempio qua tu string, noi avevamo in Java quel string builder qua, semplicemente una string che utilizzando l'operatore di con, eh, più uguale, l'operatore più uguale è la somma nello stesso posto. Sapete che con le stringhe l'operatore di somma corrisponde alla concatenazione perché... Qualcuno che ha inventato la, il tipo di dato string ha fatto l'operator overloading che fa questo caso. In cui dice il più deve essere implementato come eh, concatenazione. Poi abbiamo la classe game. E la classe game diciamo ha molte delle cose che abbiamo visto sinora. Eh, anche qua implemento un indexer. E se non è un index della classe game che è fatta da 10 frame, cos'altro deve essere? Quindi io poi in questo programma sto utilizzando index per due cose. Per game, che per chi ha 10 frame, e i frame possono avere 2 o 3 tiri. No, beh, aspetta, se essere un frame, potrebbe essere anche... Un frame potrebbe avere anche un tiro, quindi da 1 a 3 tiri, scusate. E poi per il resto siamo a cavallo. Qui stiamo utilizzando le eccezioni in, in C-Sharp, c'è questo metodo format per formattare le stringhe, utilizzando una sintassi diversa rispetto a quella di printf che io amo, i placeholder non si fanno con il simbolo percentuale seguito da una lettera, ma semplicemente aprendo e chiudendo parentesi graffe. Io qua non sto mettendo nulla dentro le parentesi graffe, si possono mettere altre cose tipo... Eh, come formattare tipo quanti numeri vogliamo dopo la virgola se è una stringa se vogliamo formattare a destra a sinistra, non sto mettendo nulla anche perché è un'eccezione, me ne frega se è formattato a dovere stessa cosa l'ho fatto qua eh, qui ho questo get set per player implementato come lambda expression perché uh, non mi serve riempire il codice di altre graffe, eh, va benissimo beh, calcolo di discorso è molto simile a quello che abbiamo fatto in C++ e in Java. Vi ricordate che Memset non ce l'abbiamo né in Java e quindi neanche in C Sharp. Noi in Java utilizziamo Arrays.fill e qua utilizzo array.fill. Stessa cosa con nomi diversi in base al linguaggio che utilizziamo. Ora vediamo come fare noi una classe che può essere utilizzata all'interno di un for each. Cosa intendo dire? tolgo questa roba Game è una classe che contiene dei frame che noi al nostro interno abbiamo implementato sotto forma di un array tuttavia non possiamo fare questa roba qua per ogni frame in eh, Valerio che è, la nostra, che è il nostro oggetto di tipo Game Magari facciamo right line e stampiamo il frame. Questo lo possiamo fare perché implementiamo il metodo toString e questa, questa cosa qua ci infatti ci dà un simpatico errore. Quando lo mettiamo un oggetto in un forEach, lui si aspetta che sia una collezione. Per essere una collezione, lui si aspetta almeno che abbia un metodo chiamato get. E perché dobbiamo restituire un altro oggetto che implementa determinati metodi. Un iteratore, poi vediamo cosa implementa, però noi dobbiamo restituire un qualcosa che lui qua può capire che è una collezione. Ora, una cosa che possiamo fare è che, poiché abbiamo qua questa ready frame, possiamo restituire il suo iteratore. Quindi noi dobbiamo implementare questo get enumerator. E come lo si fa? Lo si fa scrivendo questa roba qua. Prima di fare questa cosa devo scrivere, se non ricordo male, using system.collections. Ecco, io ho messo qua i due punti che significa estendi, i e numerable. Ora, qui c'è un errore, ora vediamo perché c'è questo errore. Però questo, iEnumerable, non è una classe. Che cos'è? Andiamo a vedere. È una interfaccia. Che cos'è un'interfaccia? Quello che dico adesso vale esattamente paro paro per Java, perché si sciarpa l'ha preso da là. Vi ricordate quando vi dicevo, a differenza di C++, non implementa l'ereditarietà multipla? Quindi una classe può estendere una ed una sola classe. Per risolvere il problema dell'ereditarietà singola, gli sviluppatori di Java e quelli di C Sharp hanno creato le interfacce. Le interfacce sono delle, per come dire, classi che hanno solo la firma dei metodi. Quindi utilizzando un termine alla C o alla C++ abbiamo solamente i prototipi. Fine. Quindi i metodi non hanno implementazione Anche se in Java questa cosa di recente è cambiata Però la faccio quanto più semplice possibile Quindi infatti qua questo getNumerator Che è il metodo che noi dovevamo implementare per il forEach Non ha implementazione Perché dice tutti gli oggetti che sono enumerabili Devono avere questo metodo chiamato getNumerator Che restituisce appunto un e-enumerator. La I è una convenzione, una legge non scritta, possiamo chiamare anche Pippo e Paperino come sempre, è una convenzione che si usa nei programmi in C Sharp per dire che quel tipo in realtà è un'interfaccia. L'interfaccia può essere utilizzata come tipi, però qua sto dicendo di implementare, questo è il termine che si usa, l'interfaccia IEnumerable. Ora, una differenza che c'è fra C Sharp e Java è che quando noi estendiamo una classe in Java scriviamo extends. quando noi implementiamo un'interfaccia... Scriviamo Implements. Non c'è questa differenza in C Sharp. Metto questo simboletto e diciamo è Enumerable. La cosa più vicina che c'è alle interfacce sono le classi astratte che non hanno proprietà e che hanno tutti i metodi astratti. Ora, detto ciò, perché c'è da questo errore? Perché si sta dicendo che la classe Game non implementa il metodo all'interno dell'interfaccia GateEnumerator. E quindi glielo implementiamo perfetto quindi quello che noi facciamo adesso è facciamo i enumerator get enumerator ora dobbiamo restituire un enumerator ce l'abbiamo, quello di frames Quindi return this.frames.get enumerator Ok, perché qua sempre questo errore? Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Qui devo mettere questa roba qua, guardate. Ora, perché nel nome del metodo devo specificare l'interfaccia che devo implementare? L'interfaccia non ha la stessa restrizione delle classi, ovvero lo possiamo estendere da una classe, ma possiamo implementare da più interfacce e può capitare che due interfacce magari possano avere lo stesso nome del metodo con la stessa firma quindi questo, nel caso in cui quella cosa succedesse, serve per risolvere l'ambiguità non c'è questa cosa in Java, se non ricordo male, potrei sbagliare, se mi sbaglio scrivetemi nei commenti però in C Sharp questo qua, come diciamo, ce la fa pesare ora qua cosa sto facendo? Semplicemente io dico, guarda, per un for each serve un enumerator un enumerator è un oggetto che sa quali sono gli elementi di un oggetto e sa quale restituire ad ogni interazione di un ciclo in questo caso il ciclo for each e questo noi non lo stiamo creando noi stiamo riciclando l'enumerator che ci sta nell'array di frame questo adesso è una cosa legale perché praticamente qua si aspetta un'implementazione del metodo get che di fatto gli restituisce un enumerator perfetto Eseguiamo vediamo che succede. Sto di fatto stampando ogni singolo frame, perché vi ricordo che la classe frame implementa il metodo string. Perfetto. Però noi non stiamo creando l'enumerator. Noi stiamo dicendo dove si trova l'enumerator, che in questo caso è quello in, in frames. Adesso vi faccio vedere come si crea un enumerator. Prima di tutto, dobbiamo implementare un'altra un interfaccia che si chiama enumerator e questa interfaccia ci obbliga a implementare diversi metodi e una proprietà. Vediamo quali sono. Vediamolo a uno a uno. Allora, vuole un metodo che si chiama moveNext. Qual è il significato del metodo moveNext? Nel foreach, internamente, ad ogni iterazione, la runtime di C Sharp richiama questo metodo per prendere l'elemento successivo dell'iteratore. Anzi, non proprio per prendere l'elemento successivo, ma per spostarsi all'elemento successivo. Perfetto, questa cosa come la si fa? La si fa facendo, intanto implementando semplicemente questo metodo, che deve restituire un boolean. E ora vi spiego pure perché. Qui devo scrivere i numerator. Questo metodo viene richiamato per spostarci di una posizione successiva. Quindi noi dobbiamo avere un contatore interno che tiene traccia di dove eravamo all'iterazione precedente. Quindi qua faccio un non private int, in cui ci metto enum eh, index. E questo enum index per adesso lo facciamo qua e questa è una cosa d'uso interno. E quindi io qua dico, enum index più più, cosa dobbiamo ritornare? Dobbiamo ritornare vero se ci siamo spostati di un elemento successivo. Falso qualora non ci siamo potuti spostare di un elemento successivo. E questo accade quando abbiamo raggiunto la fine del nostro iteratore. In questo caso è quando frame index è sempre minore di frames quindi questo è un index sposta da 0 a 9 compreso appena arriva a 10 questo controllo arriverà falso e il forice saprà quando deve terminare ora cos'altro dobbiamo implementare? ce lo dice vicio studio code il metodo reset quindi abbiamo qua void reset reset semplicemente deve resettare questo deve resettare lo mettiamo a 0 Deve resettare, quindi, l'enumeratore. Quindi qua noi possiamo modificare facendo reset. Perché ce l'abbiamo qua? Perché l'iteratore può essere utilizzato più di una volta. Non dobbiamo ricreare l'enumeratore se magari dobbiamo fare due forage. Basta resettare quello che abbiamo. Non abbiamo finito. Vuole qualche altra roba? Sì, dobbiamo implementare... Eh... Ah, sì, hai ragione, scusa. I... È numerator ora lui vuole la proprietà current la proprietà current è quella proprietà che restituisce l'elemento corrente quindi qui mettiamo object current che è l'oggetto corrente qualunque esso sia perché vi ricordo che anche in C sharp qualunque classe estende object e qui dobbiamo avere un get E diciamo di restituire l'iesimo elemento presente nell'array frame. Quindi, questo è quello che concerne l'enumeratore, e questo è quello che concerne quello che si aspetta fuorichi, perché fuorichi vuole un iteratore. O glielo passiamo preso da un'altra parte, o implementiamo enumerator e glielo passiamo a noi. Scusate se ho utilizzato il termine iteratore e numeratore. È che in alcune circostanze, ovvero in alcuni linguaggi di programmazione si chiamano iteratori, in altri si chiamano in questo caso numeratori. Però il concetto è lo stesso. In Java credo che si chiamano iteratori e bisogna implementare l'interfaccia iterable. Basta implementare i metodi di iterable e avete capito. Avete ottenuto anche in Java l'iteratore. E con la sintassi di Java potete fare il foriccio di Java come vi ho mostrato nel video precedente. Però qua noi stiamo ancora restituendo l'enumeratore dell'array. Dell questo non serve più. Perché adesso questo oggetto, this, è anche un enumeratore. Ah, hai ragione. E mi dimentico sempre di questa cosa perché questa cosa per me è una sintassi nuova. Ah, finalmente ha finito di rompere i zebedei. Scusate, gli zebedei. Perché stavo dicendo un'altra cosa Stavo dicendo Funzionerà tutta questa cosa che ho fatto Eseguiamo. No ci stanno degli errori Games does not connect Definition for recent uh... One eternity later. Andiamo vediamo se funzionano tutte cose Ok stampa tutto Perché abbiamo creato il nostro iteratore Vediamo se mettiamo due for each Funziona tutto Abbiamo qualche bug perché mi sa che l'iteratore non si resetta. Andando qua sta stampando ogni frame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io devo portare da meno 1, dobbiamo partire. Vediamo se il reset viene invocato. Strano che questo reset non viene invocato, perché praticamente move, move next viene chiamato prima di current. Ok. Strano che il reset non viene invocato. E poiché sappiamo che il forici comunque chiama questo metodo, possiamo fare questa cosa. Colpo di genio. Guardate. Private. Void No, nah, facciamo protected void reset iterator. Che mi scoccia questa cosa, non la posso chiamare. Qui ci metto questa roba qua, qui ci metto questa roba qua. Alla fine io lo aggiungo anche qua. Come vi dicevo, questa è la mia, diciamo, terza volta che uso C Sharp, o meglio, il mio terzo, diciamo, progetto in cui uso C Sharp. Non, non sono numero uno, però ci siamo. Prima di andare, facciamo un'ultima modifica al codice. Qual è l'altra modifica al codice che voglio fare? Allora. Io ho Print Game. Che stampa a schermo la giocata. Print game è esattamente uguale a quello che abbiamo visto nel video scorso, quindi non ci spendo molto tempo. Però possiamo fare la seguente cosa, anziché di invocare specificamente print game, possiamo fare Valerio. Certo che lo possiamo fare, però dobbiamo implementare il metodo toString che di default ci stampa semplicemente il nome della classe. Quindi facciamo questa cosa, no questa modifica print game intanto vedete questa cosa qua in this.frame questa la posso modificare perché questa classe deve essere un iteratore e ora io voglio fare questo lo, lo voglio fare diventare to string quindi qua ci metto string dobbiamo aggiungere questa parola in java ovviamente che se no si sharp si emoziona ok dobbiamo restituire una stringa ok qui ci metto questa cosa string Uh, final string perché questa è quella che praticamente restituisco alla fine. Qui costruisco le stringhe come dicevo la volta scorsa e semplicemente anziché di stampare io accumulo tutto in final string. Queste, poi possiamo anche togliere, che non serve. Asp ho tolto, mi sa, troppe robe Questa cosa non funziona Allora vi faccio vedere perché non funziona <ride> Ho scoperto il bug prima di eseguire il codice Return final string Perché mi sono dimenticato di mettere tutti i, i ritorni a capo Perché praticamente Io facevo console right line e console write Quindi dove c'era console right line ora devo cambiarlo perfetto ok andando qua facciamo questa roba qua meno uno e qui ci mettiamo questa cosa il più vi ricordate gli incroci dell'altra volta mi piacevano di più e poi qui ci metto un backslash n il backslash n è un carattere speciale che indica il ritorno a capo questo si chiama Escape Character, io vi metto a schermo tutti gli altri caratteri speciali che ci sono in, uh, in tutti i linguaggi di programmazione Quindi per Dash line ci siamo Ora devo farlo anche qua eh, Qua no, ma qua sì eh, Sto chiaramente dimenticando qualcosina Ah, oh, sì, tutto questo. Ah, Ho sbagliato. C'era qualcos'altro sotto allora. Ok. Che efficiente. Questo. Questo. Questo. E questo. Lo faccio diventare questo. Poi. Questo. Posso fare fine string più uguale frames eh, però qua devo anche aggiungere ma che cazzo succede? cette volte non so che cavolo faccio comunque e poi qua in fondo abbiamo questo backslash magnifico Abbiamo la partita esattamente per com'era utilizzando però il metodo toString. Tuttavia, sapete com'è? Se vogliamo avere lo stesso metodo PrintGame, semplice. No, right perché Dash line ha già il suo ritorno a capo automatico. E scrive this. Quindi se io faccio questa roba qua... Ah, non c'è bisogno di fare questo. Perché... Dovrei stampare due volte la partita. Ed infatti è così. Dunque, facendo il montaggio, mi sono reso conto di ancora avere 12 minuti. Cosa posso mai fare in questi 12 minuti? Ci ho pensato! Quando ho fatto questi programmi, e averli implementati in tutti i linguaggi... Che ho previsto per questo corso, mi sono reso conto che questa soluzione che ho sviluppato diciamo non considera il caso di una partita che si sta svolgendo dai risultati di tutti i tiri, eh, boom! Funziona! E se volessi cambiare il codice per calcolare i punteggi man mano che una partita si svolge secondo me non bisogna modificarlo tanto il programma Prima di tutto Facciamo questo esempio. Supponete che abbiamo giocato tre frame. Quindi andiamo qua e mettiamo i primi tre frame. Questo è il primo frame, il secondo frame e il terzo frame. E andiamo a vedere come si comporta il programma in questa circostanza. Il modo con cui si comporta è che dal suo punto di vista... Questi frame sono stati già giocati e il giocatore ha fatto tutte buche. Quindi dobbiamo gestire il caso in cui il frame è stato giocato o non giocato. Semplice. Infatti mettere qua una proprietà private played. E qui mettiamo this.plade uguale force. Perché mi dà questi errori? Ah, hai ragione, scusami. Ho dimenticato il tipo di dato. Noi comunque possiamo sempre passare una stringa parziale Adesso in questa stringa parziale dobbiamo gestire dei casi Perché noi consideriamo che un frame non è stato giocato anche quando ancora si deve svolgere Quindi magari a primo tiro non è stato fatto uno strike Però in cosa è di tirare il secondo tiro Ok, questo è il caso in cui abbiamo un numero o una buca E sappiamo che qua, come vi ho spiegato la volta scorsa, stiamo andando al frame successivo quindi prima di andare a fare il successivo possiamo fare this punto. Ah ah ah, this this plate set dimenticato. L'highster gear. Display set. Displayed quattro Ok. Perfetto. Adesso questo caso lo facciamo anche nel caso in cui abbiamo uno strike E nel caso in cui abbiamo uno spare Se siamo all'ultimo frame dobbiamo gestire diversamente Dobbiamo gestire in questa maniera If Allora qui cosa vuol dire? Che se siamo all'ultimo frame per essere giocato abbiamo tre casi Nel caso in cui al primo tiro abbiamo strike Quindi questo ci dà tre tiri Quindi... Add R è uguale uguale a 3 Perché qui già lo stiamo incrementando di 1 Mettiamo questo Qui sto dicendo che se la somma del primo E del secondo tiro è uguale a frame pins Quindi significa che la somma dei primi due tiri è 10 Quindi abbiamo uno spero E se abbiamo tre tiri Lo metti come giocato Else Se R è già uguale uguale a 2 però nessuno di questi tre casi è verificato Questi due Volendo si possono accorpare in... Poi in caso lo vediamo dopo Ora voglio gestire un altro caso Nel caso in cui Il frame non è stato giocato Non dobbiamo stampare nulla neanche i trettini Deve essere vuoto Quindi if this is played Facciamo quello che abbiamo fatto sinora Altrimenti Return Tre spazi La stessa cosa facciamo con last frame che anche lui fa l'overloading di sta roba in cui semplicemente qua gli dico guarda 1 2 3 4 e 5 perché qua abbiamo 5 caratteri non c'è bisogno di mettere else come ho fatto poco fa perché nel momento in cui questa circostanza è scusate nel momento in cui questa condizione è falsa quindi quindi se is player false quando l'operatore not davanti diventa vero, il metodo ritorna e siamo a posto. Quindi, perfetto. Adesso andiamo a vedere cosa stampa. Ok, stampa tutto questo, però qua non dobbiamo avere i punteggi. Dobbiamo togliere questi punteggi. Andiamo sul metodo to string di game, che abbiamo modificato poc'anzi. Guardate cosa faccio qua. È una cosa strana, vero? Vediamo se funziona intanto, ora ve la spiego. Dunque, perché questa roba funziona? Perché quando faccio questa operazione, come vi ho spiegato, C sharp chiama automaticamente il metodo toString. Ora, nel caso in cui il frame è stato giocato, fai quello che hai fatto sinora, cioè mi formatti i punteggi, nel caso in cui siamo nell'ultimo o in qualunque altro frame, come abbiamo gestito qua. Tuttavia, nel caso in cui il frame è stato giocato, ristampa il current frame, però ovviamente lo metto nella linea 2. Questo perché? Perché praticamente sto sfruttando il metodo toString di current frame, perché siccome so che nel caso in cui la partita non è stata giocata, stampa dei spazi vuoti, che sono 3 o sono 5, in ogni caso so qua per certo che metterà sempre degli spazi vuoti. Benissimo. Tuttavia, <ride> vediamo se riusciamo a gestire anche questo caso. Lo strike... Ha bisogno di due tiri successivi per essere quantificato. Qua, infatti, lo sta quantificando come 10. Ora, in alcune sale da bowling, il punteggio dello spero, dello strike, non viene conteggiato fin tanto i tiri successivi che servono non sono stati giocati. Quindi, in teoria, questo dovrebbe essere vuoto. Tuttavia, dove gioco io se non erro? Comunque esistono queste sale da bowling che fanno questa cosa che dico io... Mostra i punteggi man mano che vengono giocati. Quindi in teoria questo potrebbe soddisfare alcune sale da bowling. E se voglio fare l'altro caso in cui se non hai tiri disponibili, non mi mette il punteggio. Non lo so come si fa. Lo so come si fa. Finalmente! Ora vi posso spiegare tutto quello che ho fatto, anche perché devo introdurre una cosa nuova che non vi ho fatto vedere in C-Sharp. Allora, vi ricordate in calculate score in game che c'era degli if per andare a vedere quali erano i tiri successivi. Ho spostato tutto quello che c'era in un metodo privato chiamato GetNextRoll. Che io vi passo l'ID del frame di cui devo calcolare i tiri successivi. Ci possono essere due casi. Ci possono essere due casi. Il caso in cui i tiri successivi ci sono e il caso in cui non ci sono. Nei casi in cui ci sono faccio la l'array come l'ho fatto prima in passato, con qualche modifica perché c'era qualche bug, però non voglio commentare su questa cosa perché non abbiamo tempo. Nel caso in cui i tiri successivi non ci sono, restituisco null. I motivi per cui non ci possono essere i tiri successivi sono perché il frame corrente non è stato giocato, o perché è un frame aperto o perché stiamo all'ultimo frame. restituiamo null. Poi ci abbiamo un altro caso in cui il frame corrente è stato giocato però quello successivo non è stato giocato, che è nel caso in cui dei strike. Quindi restituisco null. In tutti gli altri casi riempi, come ho fatto poco fa, e restituisci l'array next roll. Ora, vedete qua questo punto interrogativo. Il punto interrogativo è una sorta di aggiunta che si fa nei tipi di C sharp che dice guarda questo tipo che in particolare è un array guarda che potrebbe essere o un array o un null molti linguaggi di programmazione hanno il null però non molti hanno la tipizzazione del null cioè che fa parte del tipo quindi questo può essere o un array di interi o null quindi questo tipo è un array di interi forse quindi ecco perché c'è un punto interrogativo, perché il for significa che può essere nulla. Ora questa cosa la possiamo accorpare a qua. Oppure, e questo secondo i miei calcoli non dovrebbe mai andare in reindex out of bound. Quindi se il frame corrente non è stato giocato, se il frame corrente è stato giocato ed è un frame aperto, oppure siamo all'ultimo frame, oppure il frame su successivo a quello corrente non è stato giocato. In tutti questi casi restituisci null, altrimenti restituisci i tiri successivi. Quindi quando ora faccio calculate score, devo ottenere i tiri successivi. Quindi io creo un array di interi che potrebbe essere anche nullabile. Chintando lo inserizio con null. Poi chiamo la funzione che ho appena fatto eh, get roll del iesimo frame. E poi chiamo per quel frame individuato la funzione calculate score, in cui ho fatto una modifica qua. Al firma del metodo, e a sua volta ho fatto anche una modifica a questo eh, metodo, non solo alla, alla firma, ma in cui dico che i diri successivi devono essere conteggiati solamente nel caso in cui eh, l'array next roll è diverso da nulla. Ora devo fare una modifica in cui dico: stampa il punteggio se il frame corrente è stato giocato ed è un frame aperto oppure il frame corrente è stato giocato e la rase dei diri successivi è diverso da nulla. Questa cosa io la posso accorpare, non vi so spiegare perché, ma si può fare, la accorpo in questa maniera. E dovrebbe funzionare ugualmente. E infatti funziona ugualmente. Ora allora, qui ci sono solamente un bug, che ho dovuto modificare questa cosa qua. Ho dovuto mettere quattro espazzi, io vedete qua, vedete che mi manca qualcosa, vedete qua... Non è bellissima, ma questa la posso sistemare facilmente. A few moments later. Funziona. Come, lo, come sono uscito a farlo funzionare? Creiamo una stringa in cui ripete uno spazio quante volte. Utilizzando l'operatore ternario, se siamo nell'ultimo frame, 5 volte, altrimenti tre volte. E adesso ci divertiamo. Guardate cosa faccio adesso io. Adesso noi popoliamo la partita passo per passo. Vediamo se funziona. ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, uh. Ok, qui abbiamo un bug, perché lo strike ha bisogno di due tiri successivi, ma già con un tiro successivo lui già sta iniziando a popolare questo. Dobbiamo gestire un altro caso. Perfetto, l'ho sistemato e come ho sistemato ho aggiunto qua un'altra condizione, perché il fatto è il seguente, se c'è uno strike e un altro strike, io devo controllare i due tiri successivi, si ritrovano... Nei due frame successivi Quindi devo controllare non solo che il frame successivo è stato giocato ma anche che il secondo frame Successivo è stato giocato Altrimenti restituisce anche qua un null Però penso di aver reso l'idea Uh sarà difficile Benissimo pinguini Io vi ho spiegato C Sharp in un'ora Non so se domani riuscirò a portarvi l'altro video della saga Spero di sì Devo vedere come sono messo con i tempi ma non vi preoccupate, al massimo posso scrittare uno o proprio al più due giorni se scoppia qualcosa in casa. Speriamo di no. E quindi, io vi ringrazio ancora per aver guardato questo video. Fino a questo punto vi rimando agli altri video di questa saga di video 7 linguaggi in 7 giorni. E ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!